Ciao, sono Damiano Luparia, aiuto le persone a scoprire i propri obiettivi, a riorganizzare i propri comportamenti per raggiungerli e vivere soddisfatti. Siamo arrivati finalmente in primavera, a una nuova stagione, e dovete sapere che anche noi nella vita abbiamo varie stagioni. La maggior parte delle persone nella vita vorrebbero rimanere nella stagione dell'estate, però così come avviene in natura, anche nella nostra vita si susseguono delle stagioni. L'estate è la stagione del piacere, dove si sta bene, dove si vive in maniera spensierata. E anche se tutto sta andando bene, a quella stagione seguirà l'autunno. E l'autunno è una di quelle stagioni in cui cominciamo a perdere, come le foglie, le cose che non ci servono più. Solo che l'essere umano, avendo la tendenza ad attaccarsi alle situazioni, poi entra in una fase di sofferenza, che è l'inverno. Per quanto rigido possa essere un inverno, comunque arriverà poi la primavera. E la primavera è la stagione nella nostra vita in cui ci stiamo rigenerando, stiamo ricostruendo e tutto riprende colore. Mentre tutto si ricolora, la temperatura si scalda di nuovo, cominciamo a stare di nuovo bene ed entriamo nell'estate. Per poi di nuovo entrare nell'inverno, per poi ripassare dall'autunno, per rientrare in primavera. Tutta la vita è caratterizzata da questo ciclo, in cui c'è una stagione in cui si ricostruisce, una stagione in cui si gode, una stagione in cui si soffre, una stagione in cui lasciamo andare le cose. Prima di darti dei suggerimenti su come affrontare queste stagioni, vorrei che cliccassi sul Segui e che in un commento mi scrivessi in che stagione ti trovi in questo momento della tua vita. Quindi abbiamo detto che l'estate è una stagione tutta ok, l'autunno è una stagione in cui lasciamo andare le cose, l'inverno è la stagione della sofferenza e la primavera è la stagione della ricostruzione. Inoltre ti ricordo di seguirmi anche sulla mia pagina Facebook perché questo mercoledì farò una diretta proprio sulle Stagioni della Vita. Bene, consiglio per l'estate. Quella è una stagione in cui ci sentiamo ok, quindi non solo divertirsi, ma prepararsi per quello che può avvenire, perché si dice che il pozzo va scavato quando non si ha sete, perché quando hai sete è già tardi. Due Consiglio per l'autunno. È un momento in cui le cose vanno via. Un po' a noi dispiace, ma chiediamoci se effettivamente la perdita di queste cose sta aumentando la brillantezza della nostra vita, oppure effettivamente è una perdita. Tre, È inverno, fa veramente freddo, si sta soffrendo, va accettato e d'inverno ci si può solo coprire 3. Primavera ricostruisci ma senza pensare all'inverno perché ormai è passato e puoi solo pensare da qua a quello che verrà quello che è successo ormai è successo dobbiamo consapevolizzarci che la vita è fatta di queste stagioni e per quanto non ci piaccia è così, quindi non accettare questo processo ci mette nella condizione di incastrarci in una di quelle stagioni che però non sono belle detto questo ci vediamo mercoledì alle 19 sulla mia pagina Facebook, dove farò una diretta proprio sul come affrontare meglio tutte queste situazioni della vita, per vivere meglio, in maniera più spensierata e leggera. Grazie di aver visto questo video, ci vediamo al prossimo e ti auguro una buona primavera. Ciao!